Ed eccoci in diretta, bentrovati i telespettatori per questo nuovo appuntamento di Buongiorno Dottore, allora vediamo subito i numeri di telefono che vi permettono di far parte di questa nostra diretta 011 06 00774, il numero per le chiamate 348 80 per sms e whatsapp e andiamo a presentare anche l'ospite al mio fianco, la dottoressa Giorgia Carpegna, buongiorno dottoressa, buongiorno grazie per avermi qui con voi anche oggi, Odontoiatra in Torino, che appunto risponde per quest'ora di trasmissione al, alle domande, alle curiosità del sottoscritto ma soprattutto di voi telespettatori e allora iniziamo intanto subito con le faccette in ceramica, di, che, ne abbiamo già parlato però, però insomma, eh, insomma andiamo un po' più in, in profondità in cosa consistono, come, insomma, di che si tratta? Allora, le faccette in ceramica sono un uh, trattamento estetico che può essere effettuato presso lo studio dentistico in tutte quelle situazioni in cui un paziente voglia sistemare il proprio sorriso sia in quello che è la forma che in quello che è il colore del, del dente. Sono, come vediamo dall'immagine che ci fornisce la, la regia, una soluzione uh, per... Uh, quei casi in cui la bocca è ovviamente una bocca sana, quindi non ha presenza di carie o assenze di denti, ehm, in cui vado ad appoggiare queste sottilissime come fossero delle unghie che ricostruiscono il dente sulla superficie del dente sottostante. Quindi la cosa positiva di questo trattamento è che eh, spesso non prevedono la necessità di dover ridurre la forma del dente, di doverlo devitalizzare o comunque di doverlo modificare e eh, pertanto sono dei trattamenti trattamenti molto molto poco invasivi e che possono anche non richiedere eh, l'anestesia nelle, nelle, nelle diverse fasi. L'immagine che adesso ci fornisce la mh, la regia è un'immagine in cui eh, si è andati a risolvere la problematica del paziente andando ad aumentare la lunghezza del, del dente, come vediamo dalla prima alla seconda immagine, e a chiudere lo spazio invece che era presente, con uno spazio che è chiamato diastema, che è uno spazio naturale che spesso abbiamo, eh, soprattutto nei bambini, ma molti adulti se lo possono portare avanti nel, nel tempo, se per caso non hanno portato un apparecchio. E si può andare a chiudere senza dover rimettere un apparecchio, ma semplicemente andando ad eseguire eh, due faccette dei denti, dei denti centrali. Ne risulteranno due dentini un pochino più larghi, come vediamo, mm -hmm. ma dal punto di vista estetico eh, il risultato è sempre eh, proporzionato alla bocca e al sorriso di ognuno di noi. Mi chiedevo, dottoressa, eh, in quel caso lì che ha fatto vedere la regia, ehm, visto che i denti Prima sono decisamente più corti, uh -huh. eh, si ricostruiscono e poi si mette la faccetta o la faccetta ha uno spessore diverso? Dipende in realtà, a volte eh, in realtà la faccetta va ad avvolgere anche la parte eh, dietro del dente permettendo quindi la possibilità di allungare, la, la cioè di allungare quindi il dente stesso, l'incisivo. In questi casi in cui eh, si va ad allungare il dente deve essere valutata situazione per situazione, perché eh, un conto è dover allungare un dente che magari si è rotto per un trauma o eh, è semplicemente scheggiato, un altro conto invece è dover andare ad allungare un dente che si è consumato nel tempo eh, magari per bruxismo o per serramento in questi casi avendo una diminuzione della lunghezza del dente generalizzata non potrò lavorare solo sul singolo dente ma mi dovrò... Ehm, Dovrò andare ad agire su tutti quanti i denti per permettermi di avere un lavoro stabile nel, nel tempo, esattamente. Quindi bisogna sempre discriminare e questo è fondamentale, la prima visita e la, lo studio del caso, della bocca del, del paziente. Allora, se non vado errato, dottoressa Carpegna, la settimana scorsa o la, la volta precedente mm -hmm. avevamo parlato di sbiancamento. Sì? E... Adesso la, le faccette, allora, guardando un pochettino i prima e i dopo Cacca. i lavori che insomma, ci propone la regia e che pesca ovviamente da, da, da, dal mare di internet, ehm, probabilmente le faccette insomma un lavoro migliore rispetto al insomma, un, forse il top un rispetto a, allo sbiancamento, che poi i denti sono quelli, quindi magari le forme non sono... Perfette. Allora, è un risultato diverso, nel senso che a tutti i pazienti che... Eh eseguono quasi tutti i pazienti comunque che vengono in studio per eseguire delle, delle faccette generalmente io propongo anche di effettuare prima uno sbiancamento uh, alla poltrona questo perché come dicevo le faccette sono comunque un'unghia molto sottile che viene applicata sopra la superficie del dente mi permettono di agire nella correzione di alcuni colori ovviamente non nei colori particolarmente scuri perché la ceramica resta molto traslucente, cioè vuol dire oh. che mi fa la luce per dare l'effetto naturale. Quindi se io sotto, nel dente sottostante ho un colore molto scuro rischio di avere un effetto grigio. Effettuando uno sbiancamento prima delle faccette mi fornisce la possibilità di lavorare già su una base comunque più luminosa e eh, più bianca. Rispetto al semplice sbiancamento ovviamente il risultato sarà esteticamente più gradevole ma per il fatto che eh, possa andare anche a effettuare quelle piccole modifiche magari di forma o di sallinamento che a volte ci, eh, ci ritroviamo e soprattutto la ceramica è meno soggetta a delle ripigmentazioni, cosa che invece il nostro dente eh, con le abitudini quotidiane che tutti quanti abbiamo noi, il caffè, la Coca-Cola, un bicchiere di vino l'alimentazione quotidiana invece ci comporta un pochettino la tendenza a poter avere una ripigmentazione dei, dei denti la ceramica non è soggetta invece a questo perché è meno porosa beh, i risultati adesso eh, insomma, mi, mi paiono evidenti, abbiamo visto la certo. La regia, eh, come com cambia un sorriso dal, dal prima al dopo. Ed è un trattamento eh. che può essere eseguito su tutti i denti, sia superiori che inferiori. Generalmente si lavora sempre almeno a coppie di, di denti, ma è sul dente singolo, eh, in modo da poter dare una maggiore armonia del, del sorriso. E eh, Vediamo qua un paio di prima e dopo famosi di, di faccette. Ah. Eh, sì, ah. soprattutto sull'immagine di Tom Cruise: dicevano sempre che non, è, non è equivale. Non è l'avere un bel sorriso, ma è avere un buon dentista. Il metodo del. <ride> è successo la vera il vero, il vero la vera mission impossible esatto. era quella del dentista altro che la sua nel film esattamente e quindi, e quindi si può, però può essere eseguito su tutti quanti gli elementi eh, addirittura ci sono delle situazioni in cui si va funziona molto più in America devo dire che in Italia questo smile makeover vero e proprio eh, in cui si agisce da molare a molare sopra e sotto in una, in una sola la seduta e Quest'immagine che vediamo è un, uno smile design, eh, equivale a essere la programmazione del nuovo sorriso. Fortunatamente con le nuove tecniche digitali che, eh, di cui io mi avvalgo e che eh, sono nelle nuove, nelle nuove tecnologie, tramite sia scansioni del viso che scansioni con una telecamera intraorale, è possibile progettare il, il sorriso nuovo del paziente. Infatti ci sono delle regole, non, non viene fatto ad hoc ovviamente la ricreazione lo, quello che era lo smile makeover non viene fatto ovviamente ad occhio ma come vediamo ci sono delle linee precise che vanno a prendere eh, li la linea interecisiva cioè lo spazio che passa tra i due incisivi frontali la linea interpupillare cioè che attraversa le pupille dei denti quando guardiamo verso cioè le papille, scusate, gli occhi quando guardiamo verso l'orizzonte la punta del naso e in base a quello la linea delle, delle sopracciglia sì, È tutto studiato a tavolino assolutamente insomma. sì perché in realtà è è stato visto che sono delle regole, si chiamano regole auree, che derivano dall'antica Grecia in realtà con quello che è il sorriso perfetto e quindi eh, la, lo spazio che c'è tra le sopracciglia equivale allo spazio che abbiamo da incisivo laterale incisivo laterale, le ali del naso corrispondono con la punta dei canini, ci sono tutta quanta una serie di regole di altezza e rapporti che ci permettono poi di disegnare quello che sarebbe il sorriso ideale. No, quindi quindi famatico, lo studio del caso è una cosa Ecco perché sono complessa. tutti belli poi tutti precisi, ho capito. Allora 011 06 00 774 il numero per le chiamate 348 80 40 254 per sms e whatsapp. Probabile che arrivi un messaggio di testo e allora... Cioè, probabilmente arrivi... Cioè, quindi andiamo a leggerlo più che altro buongiorno sono laura volevo sapere cosa è il ritrattamento pluriradicolare e quanto dura allora, il ritrattamento pluriradicolare è una, o chiamata anche ridevitalizzazione, viene effettuato, pluriradicolare perché coinvolge più radici, quindi tendenzialmente o un premolare superiore o un molare superiore o inferiore, che sono gli elementi che hanno due o più radici, e eh, viene effettuato in tutti quei casi in cui un dente già devitalizzato sia cariato oppure abbia un'infezione sottostante. La durata del trattamento dipende dalla difficoltà del ritrattamento e dall'abilità dell'operatore del, e del dentista. Uh, generalmente in uno, massimo due appuntamenti, si riesce a eh, terminare il trattamento e già a ricostruire l'elemento. E prevede semplicemente il dover rimuovere il vecchio materiale presente all'interno delle radici della devitalizzazione, utilizzare dei disinfettanti, degli irriganti che vadano a pulire l'infezione che si è formata e rieffettuare la devitalizzazione. Quindi questo è quello in cui consiste. Allora, abbiamo un altro messaggio. Buongiorno, dall'ultima panoramica effettuata mi si dice che da oggi a un anno mi cadranno tutti i denti, ho 59 anni, la domanda è posso anticipare i tempi togliendoli e farmi fare una dentiera? Saluti Tony. Allora, all eh, non è una del... bella prospettiva, eh? Entro non un è anno, una bella non... prospettiva e complimenti alla sfera di cristallo nella previsione da oggi a un anno <ride> della, della, della collega, probabilmente dalla panoramica... Potrebbe essere che ci siano diversi denti magari cariati o dei residui di, di radici, una perdita d'osso importante. Per darle una risposta corretta avrei bisogno di valutare la panoramica ed effettuare una, una visita, ovviamente, vedere la situazione clinica. In, se le è dato questa prospettiva, queste potrebbero essere le le possibilità, Quindi magari una malattia parodontale o una situazione come possiamo vedere da quella che ci mostra la, la regia in cui osso e gengiva si sono abbassate e quindi magari dei denti che si muovono e per questo non possono permanere in bocca laddove la mobilità si è elevata. E, in questi casi e ci sono delle soluzioni ovviamente che ci permettono di evitare dover estrarre un dente alla volta e quindi creare quello che poi è il discomfort di eh, non riuscire magari a mangiare, a masticare. Eh, esistono i trattamenti anche fissi oltre alle dentiere, soprattutto visto la giovane età del paziente perché, comunque, 59 anni abbiamo ancora una vita no. davanti e passare subito a una dentiera che è qualcosa di mobile eh, non sempre viene accettata. Quella che potrebbe essere la soluzione è una, sono degli impianti con una tecnica o on for, bisogna valutare ovviamente la presenza e la quantità d'osso del, del paziente eh, residua e eh, questa tecnica prevede la posizione di eh, impianti a livello mandibolare o macellare dove ce ne sia bisogno e eh, la situazione dei denti con una protesi fissa che viene avvitata agli impianti sottostanti. Quindi in questo modo si può tornare a eh, mangiare tranquillamente e con una capacità masticatoria pari quasi al 92% rispetto all'originale dei, dei propri elementi, quindi ottima. Allora, eh, mi, mi pare che ci sia un altro messaggio, un tempo ovviamente di eh, proporlo, 011 06 00 774, anche per le chiamate a viva voce, continuiamo invece con gli iscritti. Buongiorno, per una bambina di 11 anni incisivi con amelogenesi imperfetta trattati come paste ricostruttive. Ma il dentista dice che è temporaneo, la soluzione sono le faccette, il costo, grazie. Allora, eh, la melogenesi imperfetta purtroppo è una condizione in cui lo smalto si forma in maniera errata. Dobbiamo pensare allo smalto come tanti piccoli mattoncini di lego che si mettono uno di fianco all'altro. Nella melogenesi imperfetta invece di essere perfettamente incastrati e allineati sono posizionati un po' tutti storti e quindi lo smalto è più debole e rischia di rompersi o cariarsi più facilmente proprio perché non sono perfettamente allineati, anche l'incollaggio delle resine che vengono effettuate per le otturazioni ha una qualità e una prognosi un pochettino più, eh, più bassa. Quindi ehm, è vero che sono trattamenti che possono essere ripetuti, il paziente richiede un controllo più frequente rispetto a uh, una normale ovviamente otturazione, eh, tuttavia a 11 anni le faccette ancora troppo presto come, troppo come trattamento, questo perché uh, il la, la bambina è ancora in crescita, facciamo conto che i, le femminucce crescono, abbiamo una crescita che va fino ai 26 anni circa, i maschi fino ai 28 anni quindi eh, a livello osseo e scheletrico quindi è preferibile aspettare il più possibile per andare a eseguire una, una faccetta ovvio che in situazioni particolarmente drastiche verso i 16-18 anni si cerca di intervenire 11 è davvero ancora troppo presto ma anche perché gli altri denti permanenti non sono ancora usciti completamente e quindi lo, non è possibile andare a effettuare quelle valutazioni di forma di cui parlavamo anche prima si avrebbero quindi due denti non gradevoli e non um, allineati agli altri. Allora, 011 06 00 numero per le chiamate, 348 80 40 254 per sms e Whatsapp. Eh, prima la, la regia aveva fatto vedere, adesso c'è questa, vediamo un pochettino. Eh beh, Qui sì, abbiamo sia, sia le faccette, poi in questo caso si è prima eseguito ovviamente uno, uno sbiancamento, uno sbiancamento assolutamente e? e poi si è eseguito con la, delle faccette. Eh, in questo caso sì. Sulla melogenesi imperfetta, per esempio, come parlavamo prima, a volte può essere utile, nei ci sono diversi livelli ovviamente di amelogenesi, ma come nel caso che abbiamo appena visto, in cui ci sono queste macchie giallastre, può essere utile eseguire uno sbiancamento prima che vada leggermente a ehm, diminuire la differenza di colore tra, le due, tra il dente e la parte di amelogenesi e poi ricoprirla con una, una faccetta successivamente. Senta, invece, allora il telespettatore di prima che ha mandato un messaggio diceva perderò tutti i denti entro un anno, adesso non so il grado di, di riassorbimento osseo, cosa, o come si muovono e quanto, ecco, un dente che si muove, non, uh -huh. che so, non si può bloccare in qualche modo, magari con un Dipende. trapianto osseo? Allora, qualcosa, è variabile, bisogna gengiglie. valutare il grado di mobilità, esistono ah. di, in base che sia un dente con una o con più radici, bisogna valutare il... Il livello dell'osso perso, il coinvolgimento, magari nel caso in copia più radici, anche della parte tra le radici che è chiamata forcazione, e il livello di mobilità che può andare da 1 a 3 generalmente. Eh, fino a un livello 2 si può pensare di recuperare la, la stabilità del dente andando a effettuare dei trattamenti parodontali a livello di regenerativa ossea? Assolutamente sì, e si può pensare anche di bloccarlo, quindi splintarlo ai, eh, denti accanto in modo da mantenerlo fisso e stabile e dargli la possibilità di guarire nel mentre che abbiamo eseguito la, la rigenerazione ossea. Ci sono dei casi in cui la mobilità è tale che l'osso circostante non è proprio più presente e quindi in questi casi purtroppo l'unica soluzione è uh, l'estrazione. Ecco qua cosa vediamo? Dal... Uno splintaggio ah, in questo splintaggio. caso. Uh, ma quindi si fermano tu, cioè si di... bloccano tutti allora, i denti? Allora, in questo caso è uno splintaggio, sembra uno splintaggio ortodontico più che, che parodontale, okay. il classico bite di contenzione, però sì, in base al numero di denti minimo se ne bloccano tre, quello che muove e i due accanto, e poi in base a se ne muove è raro che muova un solo singolo dente magari ne muovono anche un po' meno anche quelli accanto e allora ci si estende con lo splintaggio in modo tale da eh, poterli bloccare ai primi elementi fissi e stabili si arriva sempre fino al primo dente che è fisso perché ovviamente se fermo qualcosa di mobile ah, con qualcosa che si muove modo. accanto <ride> si muovono in due e ne vanno via tutte e due voilà. non lo blocco più di tanto non ho un trattamento certo. effettivamente utile allora, senta, mi chiedevo invece, ehm, eh, allora, eh, abbiamo visto le faccette, questi sorrisi stupendi, perfetti, eh. ci sono delle condizioni, nel senso tutti possono ricorrere alle faccette, eh, perché io ho visto insomma, nelle allora. foto che anche il nostro, la nostra regia ha proposto, mi pareva, poi magari erano più sane delle mie, eh, ma eh, mi pareva che le gengive fossero un po' uh, rovinate ovviamente devo, ci sono, delle, ci sono delle condizioni perché magari faccio le faccette e poi il, la gengiva non mi regge e, no, no ovviamente per quello è fondamentale la visita prima Aye. perché eh, ci permette di stabilire di avere una bocca sana la bocca sana ovviamente è la priorità quindi il paziente deve, deve avere la, non deve avere placca, non deve avere tartaro, non deve avere carie. Ovviamente deve avere dei denti naturali perché se ho del, già delle corone o delle capsule posso agire con delle, fa, delle faccette dove ho il dente naturale, ma devo fare delle capsule nuove dove c'è una capsula perché eh, non posso mettere una faccetta su una capsula già preesistente. Okay. E, quindi le condizioni ovviamente è una bocca sana ma si può portare il paziente ad avere la bocca sana e quindi essere poi portato alla condizione di poter fare la, la faccetta, assolutamente. Allora, abbiamo un messaggio. Buongiorno dottoressa, oggi le manca l'aureola, peccato, sembrava la divina Dea Atena. Par... Cosa sarà? Bravo, come sempre il gobetto? Va bene, allora, grazie Mario. Sono rimasto interdetto, perché ho detto, cosa c'entra? No, vabbè, una testimonianza, insomma, ringraziamo il nostro telespettatore. Eh, eh, noi speravamo di aiutarlo in qualche modo, insomma, con qualche curiosità odontoiatrica, niente, va bene, comunque eh, ringraziamo il nostro telespettatore. Allora, Timia Boccasana, prevenzione, ahimè, eh, ritorniamo, dottoressa, sempre nel... Sì. Nella nel solita situazione occorre prevenire, che forse è la cosa migliore, ma Beh. si può sempre fare, o magari insomma eh, ci sono persone che geneticamente, anche se fanno prevenzione, si lavano i denti, li puliscono, li trattano con la massima attenzione e cura, eppure poi magari hanno dei problemi. Sì no. e no, nel senso mm. che per ogni persona esiste un pacchetto di prevenzione, la possibilità comunque di eseguire dei trattamenti ad hoc per lui. Quindi sì, ci sono delle persone che geneticamente sono più predisposte alla malattia parodontale o allo sviluppo di carie, assolutamente vero, è dimostrato oh, scientificamente. Tuttavia c'è la possibilità di aiutarli eseguendo dei controlli più ravvicinati. Se una persona avrà una, una predisposizione a formare tasche tartaro, ad avere denti che ballano, quindi avere una malattia parodontale, magari invece di vederlo una volta all'anno lo vedo una volta ogni quattro mesi ed eseguiamo la pulizia una volta ogni quattro mesi. Ho un bambino che tende a sviluppare tante carie, anche se non mangia magari dolci o caramelle e lava i denti correttamente, ha una predisposizione maggiore, gli verranno eseguiti dei trattamenti contenenti fluoro che lo aiutino a uh, creare una protezione per. Uh, per le carie e gli si daranno dei dentifrici con più fluoro all'interno, così che anche a casa abbia la possibilità di, di un aiuto. Quindi esistono dei pazienti più predisposti, ma allo stesso tempo esistono dei pacchetti, dei percorsi di prevenzione adatti a loro che gli permetteranno di continuare ad avere una bocca sana. Allora, va bene, quindi insomma ci sono pacchetti ad hoc, quindi eh, insomma... Tutto si può, dal punto di vista della prevenzione, tutto si può fare. Allora, messaggio mi pare di aver capito, ho quasi paura a leggere, vediamo cosa ci... Allora, buongiorno, le faccette sono definitive, hanno una manutenzione, Davide. Allora sì, le, le faccette vengono incollate al dente con dei cementi definitivi, le, le manutenzioni che si devono eseguire al di fuori del normale igiene passare il filo interdentale, lo scovolino e i controlli dal dallo studio sono le stesse accortezze che eh, si avrebbero um, per i propri denti naturali. Eh, possono essere eseguite anche su pazienti che hanno magari dei problemi di bruxismo serramento, in quei casi viene abbinato un bite notturno a protezione delle faccette stesse e eh, può capitare ovviamente che le faccette si stacchino questa è una cosa che è un'evenienza che negli anni eh, può succedere ovviamente non hanno una um, un'efficacia un del 100%, una residenza del 100%, uh, come può rompersi il dente che fa madre natura, figuriamoci qualcosa effettuato dal, dall'uomo, ma in questo caso è possibile ovviamente reincollarla o rifarla, soprattutto adesso con il mondo del, del digitale, con gli scanner e le stampe uh, digitali, spesso se la faccetta si rompe è possibile già rieseguirla senza neanche prenderla l'impronta perché ho già lo stampo precedente su cui avevo lavorato, quindi non bisogna neanche rieseguire tutte le, tutti gli bene. studi. Va bene, allora noi proseguiamo. Senta, prima la curiosità che mi solleticava, eh, parlando di dolci, ma eh, sono così deleteri per i denti oppure insomma, eh, insomma vengono additati eh, senza ragione, insomma, magari anche il cibo può essere altrettanto allora, nocivo? No, quello che, al, quello che crea il vero problema, ovviamente, a livello eh, orale, è che i batteri che formano le carie vivono bene da dove, da dove abbiamo un pH acido. Quindi eh, i dolci, gli zuccheri quando vengono metabolizzati, tutti i carboidrati che vengono metabolizzati, quindi quando si parla di dolci in realtà eh, anche, ahia, la anche la pizza carbo e la focaccia sono carboidrati e quindi che contengono, quando noi non laviamo i denti questo fa sì che si crei, un, nel, durante il metabolismo e la, del, di questi zuccheri si crea un pH acido e quindi i batteri sono più favoriti nella loro eh, produzione di eh, acidi che possono corrodere il dente o di... Mh, di detriti e varie sostanze che si possono appunto eh, depositare sul, sul dente nel sotto gengiva e quindi poi causare eh, le carie. Quindi il motivo per cui è fondamentale andare a lavare i denti dopo aver mangiato è sia uno perché il dentifricio, i colluttori, il filo interdentale eh, ci permettono di spostare i residui di cibo, sposta, sta, eh, disgregare le, la pellicola, il biofilm di batterie e placca che viene a depositarsi e eh, quindi togliendoli da dove sono e quindi disturbarli e allo stesso tempo riportare un pH basico in, eh, in bocca che, ci che impedisce o rende più difficoltoso i batteri la loro proliferazione. Tant'è che molti pazienti che magari soffrono di reflusso acido o eh, pazienti che hanno disturbi alimentari come bulimia, anoressia, tendono nel tempo a eh, sviluppare più carie rispetto ad altri anche senza avere disturbi alimentari o uh, abitudini viziate di uh, dolci e zuccheri varie, perché il reflusso o l'emissione magari del, del rigurgito per le pazienti bulimi, per bulimiche uh, comporta un aumento del pH acido in bocca, allora. E quindi una vera e propria erosione. Eh sì. Allora, proseguiamo, mm, invece mi chiedevo, allora, uh, visto che siamo ormai in un in un mondo dove si va sempre più di corsa, il tempo è quello che è, quindi insomma, si, non dico si vuole tutto e subito, ma insomma quasi, mi chiedevo eh, dal punto di vista del, del lavoro, dell'impegno lavorativo, eh, le faccette quanto, quanto portano via in termini di tempo? Eh, sia al, al paziente che, che a voi che ci dovete lavorare, perché insomma Beh, certo. eh, allora, le cose vanno di pari passo. Per quanto riguarda il paziente, a seguito della prima visita, partendo sempre dal presupposto di avere un paziente con una bocca sana in cui dobbiamo eseguire solo le faccette, nel primo appuntamento vengono prese le impronte, dopodiché eh, nell'arco di circa un appuntamento successivo che viene dato a distanza di una settimana eh, il, il, il dentista che insieme all'odontotecnico esegue quello che è il progetto ideale per, per il paziente stesso e eh, l'appuntamento successivo della durata di un'ora si discute il progetto e si fa una vera e propria prova estetica di quello che sarà il risultato, si chiama mock-up, ehm, con delle resine provvisorie che vengono appoggiate sul dente per dare l'idea al paziente di quello che potrebbe essere il, il progetto e il risultato. Se il paziente eh, approva il progetto ed è, ed è soddisfatto, in due appuntamenti alle faccette. Nel primo vengono eh, riprese delle impronte definitive sulla forma dei denti, quindi un appuntamento abbastanza veloce, di massimo un'oretta generalmente. L'appuntamento successivo, che invece prevede l'incollaggio delle singole faccette, dipende dal numero di faccette che deve essere incollato, mediamente ha una durata di due ore e mezza tre per fare un settore frontale. Faccia. Io calcolo sempre una mezz'oretta dente, circa, da incollare, mm. una mezz'oretta faccetta più o meno quella è la durata ci sono degli appuntamenti che possono essere eseguiti un pochino più lunghi, altri invece vengono magari suddivisi in due fasi magari dover, chi deve fare sopra e sotto lo divido in due appuntamenti in modo tale da non dover far stare il paziente tutto il giorno sulla poltrona eh, però come dicevo spesso sono appuntamenti che non prevedono, cioè fino alle impronte non è mai prevista l'anestesia perché ovviamente viene fatto tutto con una telecamera, non si toccano quasi neanche i denti e invece la parte di incollaggio in base alle, alle volte può richiedere o meno un'anestesia molto blanda ma eh, molto spesso non è neanche necessaria. Quindi il, tutto virtuale, diciamo, non, non si prendono più le impronte con quella pasta? Non, no. in pochissimi casi oramai viene preso, vengono prese, fortunatamente l'era digitale ci ha permesso di togliere sì. questa incombenza un po' scomoda e molto fastidiosa che eh, po pochi pazienti ecco. ovviamente ecco. gradivano. E arriva Eccola lì. Ecco, prima dottoressa, perché uno si chiede, ma se, se ho già un dente malandato o che traballa, nel momento in cui non si, non si rischia di staccare proprio il dente. diretto. Allora, l'alginato sulla... <ride> è, molto, è molto, molto fortunatamente morbido e quindi no, sull'alginato è difficile. Siete che Ci le sono no, Ci ricordo. sono paste più rigide in cui effettivamente quando ho quei livelli di mobilità magari di grado 3 eh, mi, può, mi può capitare, effettivamente quello può succedere, ma tendenzialmente si sa già che quello è un elemento da andare ad estrarre, è difficile che un, un dente resti incastrato nella pasta da, da impronta e fosse un elemento sano. Ecco. Sono, sono. Questo invece è uno, uno degli scanner. Adesso i nuovi modelli sono anche un pochino più piccoli e meno invasivi in, in bocca. Sì, sì. Sono addirittura Adesso iniziano ad esserci i primi modelli wireless. Figuriamoci, quindi, sì. ecco, dicevamo eh, di tecnologia, dottoressa Carpegna, immagino che insomma, la strumentazione... Eh, faccia, faccia molto di questa cosa nel senso che Beh, insomma, è fondamentale aggiornarsi ecco, e rimanere al passo con, con i tempi, la tecnologia, il mondo digitale sta diventando la, nella mia pratica clinica la quotidianità. È, è assolutamente un aiuto nei confronti del paziente ed è un aiuto per quanto mi, per quanto mi riguarda nella predicibilità. Ecco, per esempio questa è una telecamera intraorale che ci permette di mostrare al paziente, mentre facciamo la visita, quello che noi vediamo e spesso queste telecamere hanno anche all'interno un sistema di uh, valutazione dello spessore dello smalto che mi permette di andare a vedere laddove ci possa avere un dubbio sulla presenza o meno di, di una carie, per esempio. E esistono tanti uh, sistemi che mi permettono di essere più performante come di, dal punto di vista della, della visita, dare una predicibilità del trattamento maggiore al paziente, perché se io posso studiarmi, avere una previsione, uh, mi è più facile parlare, lui, di quello che può essere il risultato perché lo vede al, allo schermo, non è solo più un immaginare e una fiducia una mera fiducia, per quanto sempre sia fondamentale ovviamente la fiducia dell'operatore, eh, però parlare un po' all'aria perché spesso a volte giustamente cose che noi diamo per scontate perché abbiamo studiato diversi anni per il paziente non sono così immediate, così scontate. Allora dottoressa abbiamo un messaggio, andiamo a leggerlo. Vediamo cosa ci propongono. Chiedo scusa su un ponte di denti d'oro, dove lo smalto è venuto via. Le faccette sono indicate? Grazie. Allora, in questi casi in realtà eh, lo smalto in realtà è venuto via quello che era la ceramica. Una volta si lavorava tanto con dei ponti in oro ceramica e ehm, bisogna dire che no, in non, posso non si può andare a incollare la ceramica sul metallo. La ceramica veniva incollata al metallo tramite o presso fusione o tramite una cottura in forno che avviene oltre i 600 gradi, quindi è difficile mettere un paziente dentro un forno a quelle temperature e mantenerlo tale e quindi purtroppo in questi casi si può pensare di fare delle ricostruzioni in resina provvisorie dal punto di vista estetico non avrò mai un bel bianco opaco e brillante perché purtroppo la resina è un materiale eh, leggermente opaco e che può, fa trasparire l'oro, il, il giallo sottostante e l'oro è un colore che si vede tanto sotto la resina e quindi esteticamente non è particolarmente poi gradevole l'effetto per quanto la resina possa essere super lucidata eh, a specchio. E, mh, Tuttavia qui in questi casi se ho un problema estetico può essere necessario rifare il, il ponte, si rifarà un ponte prima tutto in resina completamente e successivamente con i nuovi materiali in zirconia o, o ceramica. Ecco, dove è la parte insomma, che si, si, si usura, la parte dove si mastica? Allora, in realtà dietro? l'oro ceramica era tanto usata una volta nei pazienti bruxisti perché eh, l'oro è oh. un materiale molto duttile, cioè che può essere lavorato in spessori sottilissimi e eh, reagisce bene agli stress. Quindi in pazienti che avevano dei denti consumati poco spazio era eh, il materiale principalmente indicato. Ad oggi non viene più utilizzato sia per una questione estetica che per una questione di costi, perché ovviamente per quanto non fosse oro puro, uh, ma una lega d'oro, il costo era importante dover rifare tutto un ponto, perché ovviamente viene acquistato al grammo anche quello. E quindi non era... Non erano dei, for dei forfettari eh no, come, eh, come prezzi, quindi ad oggi non si, non si utilizza più per questi, per questi due motivi. La parte che si usura era la, res la resina che viene incollata sulla superficie eh, esterna, che sottoposta esterno. a carico può proprio staccarsi, perché era messa per presto fusione, quindi c'era una ritenzione meccanica più che chimica come avviene adesso. Va bene. Senta, eh, mi chiedevo, oh, le, persone, allora, le persone che vengono e, e le chiedono uh, insomma, di, di rifare il, il sorriso, quindi uh -huh. magari le faccette, in termini percentuali quanti sono poi quelli che effettivamente dopo la, la, il, primo, il primo colloquio, la prima visita continuano e dicono ok, facciamo le faccette? Beh, devo dire che su 10 wow. pazienti che arrivano in studio, 8-9 mo, accettano ovviamente il prima. Quindi tiro. insomma eh, si entra già nel, cioè, chi, va, chi viene è nello studio già è nell'ottica di, di fare sì, quello. Tendenzialmente sì, se è possibile sì. Mi capita purtroppo a volte i pazienti che abbiano bisogno di altre cure prima e quindi che non si possa partire immediatamente col trattamento perché magari sia necessario un apparecchio, perché i denti sono troppo accavallati e quindi non, non posso intervenire o eh, mi capita a volte i pazienti che magari hanno dei ponti e sperano con le faccette di poter incollarle sopra per risolvere il problema dei ponti però generalmente eh, essendo un trattamento estetico spesso è un trattamento che si può eseguire fin da subito e che quindi con cui si può partire non ho capito, i ponti così come quelli d'oro, insomma anche lì, in quei è, casi lì bisogna rifare il ponte, ah, bisogna sì, rifare proprio il ponte, esatto, per... perché non posso andare a incollare sopra al, al suo dente. Va bene, allora chiedo se c'era, eh, no, allora noi proseguiamo, eh, ecco, mh, abbiamo capito, il, il, insomma, un paio di appuntamenti e insomma risolve il paziente, eh, per voi è complicato mettere le faccette? Come... Avviene allora, avviene il, dal punto di vista clinico? Cioè, eh, si nel senso, vuol dire che non, non c'è il dentista che dice. Mi sa devo mettere le, le faccette che, che lavoraccio, che fatica è un, ecco. è un lavoro che richiede pazienza, pazienza e ecco. precisione ecco. ovviamente <ride> e non è, lavoro, non è un lavoro che viene eseguito da, da tutti i dentisti perché ovviamente bisogna avere un buon occhio estetico la conoscenza di tutte quelle che sono i, le percentuali e i rapporti di eh, dimensione lunghezza che, di cui parlavamo precedentemente di quelle che sono le regole auree e poi Ovviamente sì, una buona, una buona pazienza perché, eh, come dicevo, per ogni singolo dente richiede di focalizzarsi per 30 minuti solo su quel dente. Ci sono dei passaggi specifici, di puli bisogna utilizzare degli acidi specifici sulla ceramica, sul dente, degli adesivi specifici, dei, quindi sono proprio dei passaggi clinici organizzati e che devono essere fatti in quel modo lì, per quel numero di secondi, in quella tempistica e perciò è, è molto preciso. C'è anche il lavoro. fattore tempo che gioca poi perché bisogna... Sì, in... scioccamente scioc nel senso bisogna applicare sì. un gel un, un acido sulla sulla ceramica per circa 20 secondi poi deve essere sciacquato per un minuto, dopodiché deve essere pulito tramite un alcol trasparente eh, in un bagno a ultrasuoni per un altro paio di minuti, per, alt per altri tre minuti, dopo di che bisogna applicare un agente che faccia da collante tra la ceramica e futuro, la, la colla successiva e deve essere applicata e fatta e messa asciugata e questo, questo collante deve essere applicato a 47 gradi, dopodiché bisogna mettere una colla sul, sulla ceramica. In tutto ciò nel frattempo deve essere preparato anche il, denti, il dente che deve ricevere uno stesso trattamento di, eh, de, di remineralizzazione e preparazione tramite gli adesivi del, del dente stesso. I denti accanto a quello che vi vado a lavorare devono essere correttamente isolati non ci deve essere passaggio di saliva o di sangue, perché sennò poi magari la colla mi va sul dente accanto e quindi la posizione viene, viene persa. Bisogna eseguire la prova del colore anche della pasta con cui viene incollata la, la faccetta. Esistono diverse colorazioni, perché come dicevo la ceramica è traslucente. E quindi Somma, se io uso una pasta un lavorone, insomma, troppo bianca o troppo gialla, rischio poi di modificare il colore di tutti i denti sottostanti e di non avere più un effetto estetico. Quindi oh, sì. sì, è un sì, lavoro è che un richiede lavoro. una pazienza e delle conoscenze tecniche importanti, per quello non tutti quanti lo, lo eseguono. Va bene, allora eh, siamo al termine del nostro appuntamento, allora io ringrazio la dottoressa Giorgia Carpegna, grazie, grazie, grazie. dottoressa Odonto Iatra in Torino che ha soddisfatto le nostre curiosità, quelle dei nostri telespettatori, eh, più via messaggio oggi che via sì. telefono, se non vado errato. Grazie dottoressa. Grazie a voi. E allora do la linea alla regia eh, per eh, poi attendervi nei prossimi appuntamenti. Di buongiorno dottore. Arrivederci presto.